Ciao a tutti ragazzi un'altra giornata da reclusi in casa È passata Oggi volevo farvi vedere un brevissimo video dove volevo farvi vedere Queste due piantine, questi due mini bonsai che sto facendo cioè, Guardate, sono minuscoli Questo è il verso giusto guardare così con la radice che c'è qua davanti e questo è così poi dovrò ancora decidere se farlo andare in questa o in questa direzione ma comunque questo diciamo non è tanto il protagonista di oggi perché il protagonista è questo questo è il protagonista perché ho preso dalle mie aiuole ho del porfido che è questi sassetti qua. Perché volevo mettergli una pietra adesso vediamo bene dove metterla e quale ci sta meglio. Andiamo a vedere che pietra ho preso. Le varie forme sono queste tre qui. Questa è un po' fusolata, così bisogna guardarle più o meno come potrebbero essere messe. Questa è molto appiattita E questa, una piccola pietra, può stare messa così più o meno allora, Proviamo a vedere un attimo allora, Tenendo conto delle dimensioni che sono veramente piccole Non so perché ha sfocato Pensavo di metterla qua dietro, dove c'era il muschio prima che sono andato a togliere mm. Proviamo un attimo questa Questa ci potrebbe anche stare Magari messa così Che sembra proprio che sia cresciuto vicino a una parete rocciosa Vediamo un attimo mm. Potrebbe, sarà, proviamo a vedere questa Ok, questa ci sta già decisamente meglio Vediamo se la giriamo No, se la giriamo no, meglio di no Ma così ci potrebbe anche stare Ovviamente andrò a infossarla un pochettino, tipo così sarà. Secondo me ci sta. Vediamo se riesco a infossarla. Prendo le forbici e gli faccio tipo lo scavetto. Vediamo se riesco. Senza rovinare troppo le radici. Okay. Vedere e... come era così Potrebbe anche essere un peletto più in qua Siamo attenti a non rovinare proprio troppo le radici Non è così ci potrebbe anche stare Il problema è che salta fuori Comunque, come idea ci può stare secondo me È una cosa carina, carina da vedere Dovrete vederlo così praticamente Secondo me ci sta, molto carino C'ha il suo perché? Secondo me ci può stare Questo è il dietro perché è la zona più piatta Secondo me così è carino, mi piace e deve, questo è a posto. Vediamo questo se eventualmente ci può stare qualche sassetto. Allora. Questo quasi quasi. Questo forse è un po' grandino. Eventualmente così. Perché da parte di là sinceramente era più bella. Però ci sta, diciamo così, messo così, sta più saldo. È più la sua come posizione nel vaso ci sta meglio mi sa che così questo qua lo togliamo questo vediamo se riusciamo a dovrò metterci un po di terra intanto andiamo a vedere se riesco a rimettere un po di muschio qua dietro ok è già più fisso come idea mi piace, molto carino Questo è veramente, mi è venuto, questo mi piace un sacco, questo qua come è venuto Poi qua dovrò far crescere dei rami ancora, stanno crescendo qua Qua e qui sopra, in modo da farli venire qua e fare più Una chiama più grande, più aperta Niente, questi qui sono i miei due mini bonsai Volevo mostrarvi una robetta così carina da, da provare a fare Guardate che piccoli che sono Sono minuscoli Niente, per questo video è tutto Io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like E condividere a tutti quanti mini bonsai ciao